Ciao mi chiamo Carlo, benvenuto in questo nuovo video dove andiamo a vedere il riff di base della canzone Son Only Day Police, estrapolandola, andando a vedere dalla mia eh, versione nell'ebook per bassisti, basso e batteria che vedi qua di fianco, questa è l'estrapolazione di una pagina dove c'è appunto questo, questo riff eh, per prima cosa eh, ci impariamo il riff Uh, vedrai poi se hai anche l'ebook che c'è un video dove io spiego nota per nota il ritmo come contarlo e tutto poi abbiamo la partitura appunto con la tab sotto, di qua abbiamo la batteria, soltanto il groove di batteria che gira per qualche minuto in modo che possiamo suonarci sopra, interiorizzare e prendere i nostri punti di riferimento. In questo metodo è molto importante andare a fondere il suono della batteria con il suono del basso quindi avere consapevolezza di dove e cosa suona la batteria secondo me è molto importante per poi poterci suonare e interfacciare insieme uh, quindi vai a mettere quando, una volta che hai visto il groove tra l'altro è molto carino perché va sempre a appoggiare il semitono sotto dal do al sol mette un fa diesis sol sull'ultimo ottavo per andare a la mette sol diesis la per andare al fa mette il mi a vuoto e fa per poi ripartire si do ok molto carino puoi fare andare la batteria quindi e provare a suonarci un pochettino sopra proviamo se parte come vedi Soprattutto la cassa è molto predominante e così deve essere perché noi lavoriamo soprattutto sul suono della cassa e dobbiamo andare appunto a fondere il nostro suono col suono della cassa e diventa tutto bellissimo. Una volta che abbiamo preso dimestichezza allora possiamo provare una delle due versioni. In ogni esercizio, in ogni canzone che propongo ci sono una versione più lenta per studiare e una alla velocità, quella della, della canzone, quindi avrai possibilità per diversi minuti di eh, esercitarti con una dove, tra l'altro, il basso all'inizio c'è, dopo scompare, dopo quattro giri scompare, ti lascia da solo con tutto il resto della base che continua ad andare avanti per diverso tempo. Secondo me queste sono le cose utili per, per esercitarsi, avere delle, de delle basi che non durino un giro e poi vanno via, e tu devi inventarti come, come studiare, ma che continuino in maniera che ti lasciano far groove, poi se vuoi poi. Anche modificarlo, eventualmente evolverlo. Andiamo a sentire la, la versione lenta. Proviamo a accompagnare un pezzo. Senti, qua c'è il basso. No, oh, sono bellissimo. Mi piace, terzo giro. poi è andato via se vuoi aggiungi qualcosa Insomma, c'è tanto tempo per poterti divertire, fare evolvere il groove. Nel metodo ce ne sono 20 canzoni così, più facili, più difficili, indicativamente sempre 4-8 battute in maniera da poi memorizzarla. anche se non sei bravo con la lettura, comunque vengono spiegate tutte. Whatsapp, Max Gazze, eh, Nirvana, eh, Maroon 5 c'è un po' di tutto The Sheeran, Creep, Radiohead c'è un pochettino di tutto 20 canzoni e lo trovi se sei interessato a meno di 10 euro tra l'altro quindi prezzo super popolare perché ogni bassista deve poter avere secondo me la possibilità di migliorare e, e portare avanti la passione per, per il basso quindi lo trovi a meno di 10 euro sul mio sito www.carlochirio.com Com. ti ringrazio e ci vediamo poi al prossimo video magari con un'altra canzone o qualcos'altro se hai qualche commento scrivimelo qua sotto e ciao a presto